sono camelia e oggi prepariamo insieme la pastiera napoletana chi ha assaggiato la mia pastiera ha detto che l'ho preparata proprio da manuale ho avuto la conferma anche da amici di napoli per fare la pastiera napoletana io inizio sempre un giorno prima con la frolla e la crema di grano e ricotta può essere preparata anche nello stesso giorno a voi la scelta per fare la pastiera iniziamo della frolla. In una ciotola mettiamo il burro, con lo zucchero mescoliamo con un sbattitore elettrico o con le mani. Aggiungiamo poi le uova, la scorza grattugiata di limone, la farina, il sale, il lievito, in polvere per dolci. Quindi impastiamo tutto con le mani. Una volta ottenuto il panetto copriamo con la pellicola trasparente e lo lasciamo riposare in frigorifero fino al giorno dopo. Oppure se preferite preparare la pastiera in un solo giorno lo lasciate riposare un'ora. Il ripieno. Importante per la pastiera che la ricotta sia molto asciutta. Prima con 12 ore si può sgocciolare la ricotta. Poi in un tegame mettiamo il grano precotto, il latte e la scorza di un limone. Facciamo cuocere gli ingredienti per 10-15 minuti fino a far riassorbire il latte. Spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare un pochino il composto. Dopo, in una ciotola mettiamo 5 uova, due torli e 400 g di zucchero. Uniamo 400 g di ricotta di pecora Ben scolata, un cucchiaino di cannella in polvere, la vaniglia, 50 g di frutta candita, la scorza di arancia e limone grattugiato, un pizzico di sale, 50 g di burro morbido, 5-8 gocce di acqua di fior, fiori d'arancio, la quantità dipende dal gusto personale. Quindi azioniamo le fruste per amalgamare bene gli ingredienti oppure una volta. Um, raffreddato poco poco il grano rimuoviamo la buccia di limone poi lo passiamo nel passaverdure e lo uniamo al composto mescolando con le fruste deve risultare corposo ora copriamo il um... Il ripieno con la pellicola trasparente e la mettiamo in frigo fino al giorno dopo se preferite fare tutto in un solo giorno basterà lasciare riposare per un'ora il giorno dopo o lo stesso giorno recuperiamo la frola dal frigorifero lo poggiamo sul piano di lavoro e la dividiamo in tre per tre teli da 22 cm di diametro andiamo con un mattarello fino ad ottenere uno un spessore di qualche millimetro Posizioniamo l'impasto sul bordo dello stampo e lo adagiamo nella base per farla aderire bene e eliminiamo eccessi di pasta. E procediamo così con le altre due. Bucherelliamo la base di tutte e tre con i rebbi di una forchetta, quindi versiamo la crema di grano e ricotta all'interno degli stampi e livelliamo. Con l'impasto rimasto lo stendiamo e ricaviamo le tipiche lo da posizionare sulla superficie della pastiera. Inforniamo la pastiera napoletano in forno preriscaldato a 175 ⁇ gradi per 60-70 minuti. Se c'entrano tutte e tre, li cuociamo insieme, se no una per volta e le altre... Le mettiamo in frigorifero. Una volta cote, si lasciano raffreddare e riposare fino al giorno dopo, prima di togliere lo stampo. Ecco per voi la mia pastiera, squisitissima, con quale conquisterai i tuoi ospiti. Puoi conservare la pastiera in frigorifero coperto per una settimana, ma si conserva perfettamente anche a temperatura ambiente per 4-5 giorni in un luogo asciutto e fresco. Oggi vi lascio questa ricetta in questo modo potrete prepararla anche voi fatemi sapere se vi è piaciuto e mandatemi delle foto qui vi lascio ingredienti per tre pastieri di diametro di 22 cm. ingredienti per la frolla Uh, servono 250 g di burro, 250 g di zucchero, 2 ova, 500 g di farina 00, 12 g di lievito in polvere per dolci, 4 g di sale e la scorza di limone quanto basta. Ingredienti per il ripieno servono 500 g di grano per pastiera, 200 g di latte, quanto basta la scorza di limone, 5 uova, 2 torli, 400 g di zucchero, 500 g di ricotta di pecora, un cucchiaino di cannella in polvere, la vaniglia, 100 g di frutta candita, io ho messo cedro, limone, arancia e mandarino. Uh, scorza di arancia quanto basta, scorza di limone quanto basta, un pizzico di sale, 50 g di burro e acqua di fiori d'arancio quanto basta grazie e alla prossima ricetta un bacio a tutti